Ciao ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Fabrizio e quest'oggi parliamo di Trustmaster che sta stuzzicando i propri fan con nuovi dettagli sul suo nuovo Direct Drive annunciato appunto in questo eh, appena passato 2021. Quello che si riesce a vedere dal teaser di questa immagine pubblicata sull'account ufficiale Twitter di Trustmaster è una specie di leva d'argento che sembra collegare un mozzo al... Eh, di una base Direct Drive a un volante una sorta di quick release eh, di proprietà Trustmaster questo per contrastare diciamo, quella che è la guerritissima concorrenza sul mercato appunto adesso dei Direct Drive soprattutto negli anni passati questo ci rassicura un attimino per quanto riguarda l'avanzamento del progetto Direct Drive perché Trustmaster ha questa diciamo Abitudine di, di lasciarci un po' in sospeso per quanto riguarda le notizie, però è, mh, ha mantenuto eh, la sua parola dandoci qualche informazione a fine dicembre ed è arrivata appunto con in quest'ultimo 20 gennaio con questo post su Twitter eh, facendo mh, svelando questo dettaglio molto interessante. Ovviamente non abbiamo altre notizie in merito, cioè non sappiamo le caratteristiche di questo volante, non sappiamo quando uscirà, non sappiamo i prezzi, non sappiamo i newton metric, come sarà il sistema, non sappiamo nulla ragazzi, sappiamo solo che c'è questa leva che sembra funzionare come quick release sappiamo di certo che sarà compatibile per adesso solo per pc per adesso, e che le prossime notizie saranno eh, disponibili il 3 marzo, quindi segnatevi questa, eh, questa data. Il 3 marzo Trustmaster ci svelerà un altro pezzo di questo progetto Direct Drive. Secondo la mia modestissima opinione, avremo il quadro completo di questo Direct Drive per agosto eh, 2022, agosto-settembre, eh, perché sembra dalla grafica di questo hashtag Starting Lights e di questa eh, immagine di, questo, eh, di questi... Mh, di queste luci di partenza eh, che siamo ai due quinti di quello che è il progetto totale di questo Direct Drive quindi ragazzi, rimanete sintonizzati come al solito, lasciate un commento se avete eh, diciamo maggiori informazioni in merito non esitate a lasciare un pollice in su se questo video vi è piaciuto con questa piccola notizia di Transmaster. iscrivetevi al canale, tanto è gratuito attivate la campanellina così rimanete sintonizzati eh, sul nostro canale da Fabrizio è tutto, un abbraccio